Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione. Ancora un caso di Legionella in provincia di Arezzo, questa volta il batterio è stato trovato in una scuola a Monte San Savino. Vediamo in proposito il servizio di Greta Settimelli. Scuola chiusa per Legionella nell'Aretino. si tratta del plesso scolastico di Montagnano nel comune di Monte San Savino, Valdichiana, Aretina. È la stessa amministrazione comunale a comunicare in un post che sarebbe stata riscontrata la presenza del batterio nelle condotte idriche. Nessun contagio, precisa però il sindaco, la presenza del batterio è stata rilevata attraverso controlli periodici che come amministrazione abbiamo predisposto. Non c'è stato alcun intervento della ASL. Il plesso, come disposto nell'ordinanza sindacale, è stato reso inagibile dal 21 marzo e fino alla giornata del 22. Le lezioni riprenderanno regolarmente il 23 di marzo. Considerato, si legge nell'ordinanza, che è necessario effettuare i trattamenti sanitari previsti al fine di consentire l'uso dell'acqua all'interno dell'istituto e che tali interventi potrebbero pregiudicare il regolare svolgimento dell'attività didattica, è stato ritenuto necessario, a scopo precauzionale, ordinare la chiusura della sede scolastica. Questo per l'Aretino è il quarto caso. Una settimana fa erano stati chiusi gli spogliatoi nella sede di Estra ma anche in quel caso nessun contagio. Due invece le persone contagiate e poi decedute in entrambi i casi erano state ricoverate in strutture sanitarie private. È dalla ASL che arrivano le raccomandazioni su come evitare casi di legionella. Allora è molto importante per prevenire la legionella, eh, innanzitutto nelle strutture che sono più a rischio, che sono le strutture recettive, gli ospedali, le grandi industrie, quindi tutte le strutture dove gli impianti idrici sono molto complessi, è importante che non ci siano uh, ristagni d'acqua, quindi soprattutto nei rami morti, nei rami poco utilizzati delle, degli impianti idrici, l'acqua venga sempre comunque fatta scorrere, soprattutto per esempio alla riapertura. Dopo la chiusura stagionale delle strutture recettive, eh, mantenere possibilmente l'acqua fredda al di sotto dei 20 gradi. Se è possibile, se le tubazioni lo consentono, l'acqua calda va invece mantenuta al di sopra dei 50 gradi, eh, ma magari mettendo delle valvole termostatiche agli erogatori in modo da evitare delle ustioni, eh, facendo sempre un'accurata disinfezione dei serbatoi, delle tubature e cambiando quando vetuste, quando arrugginite, quando quando, eh, diciamo corrose eh, le, eh, i terminali sia delle docce che delle rubinetterie. Ancora cronaca, è ancora un pedone investito. La vittima è una donna di 78 anni in Casentino Lungo, la strada regionale 71. La signora, investita da un'auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata al Policlinico Santa Maria delle Scotte di Siena. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell'emergenza urgenza dell'ASL Toscana Sud-Est e i carabinieri della Compagnia di Bibbiena. E doveva avere luogo questa mattina un'altra udienza presso il Tribunale di Arezzo del processo a carico del ventenne considerato a capo della baby gang che per due anni, secondo gli inquirenti, ha terrorizzato adolescenti aretini. Per un impedimento del giudice l'udienza è stata rinviata al 4 aprile. Ce ne parla Chiara Sadotti. Slitta il prossimo 4 aprile per un impedimento di un giudice l'udienza del processo a carico del Trapper Montana che si sarebbe dovuta celebrare questa mattina nelle aule del Tribunale di Arezzo. Il ventenne è considerato il capo delle baby gang che per due anni avevano terrorizzato gli adolescenti aretini. Il processo era iniziato lo scorso 7 marzo quando in aula erano stati rievocati alcuni fatti ed aggressioni di cui vengono accusati i componenti della famiglia Montana, come gli inquirenti hanno definito i seguaci del ventenne. Il che secondo l'accusa tra l'autunno del 2021 e i primi mesi del 2022 avevano seminato il panico in centro ad Arezzo e nella zona del parcheggio Pietri con aggressioni e rapine. Il ventenne assistito dalla legale Francesca Arcangioli è arrivato al Tribunale di Arezzo questa mattina dal carcere di Cremona dove è detenuto e da dove secondo l'avvocato sta comprendendo la gravità dei fatti e sta tentando di riprendere in mano la sua vita. Montana è l'unico componente della gang ad essere giudicato dal Tribunale di Arezzo per altre cose i sette ragazzi che all'epoca dei fatti erano minorenni, la competenza del Tribunale dei Minori di Firenze. E adesso spostiamoci a Carsiglion Fiorentino dove è partita la campagna di sensibilizzazione stradale. Il comune scrive meglio perdere un secondo per la vita che la vita in un secondo. Lo si legge in un cartellone apposto nel centralissimo piazzale Garibaldi, il luogo di transito importante della cittadina castiglionese. Accanto al cartellone in bella vista una macchina distrutta in un incidente. La campagna di sensibilizzazione sulla la sicurezza stradale durerà per circa un mese e oltre all'allestimento al parterre prevede una serie di iniziative rivolte per lo più al mondo giovanile. Il progetto vede il coinvolgimento della Polizia Municipale di Castiglion Fiorentino. Perquisizioni ad Arezzo, Napoli e Roma per lo scontro tra tifosi partenopei e romani che ci fu a gennaio scorso lungo la A1 nei pressi di Badia Alpino. Si stringe il cerchio dell'inchiesta. Vediamo il servizio. Sono 33 gli ultra perquisiti dagli agenti della Digos, delle questure di Roma, Napoli e Arezzo. L'operazione è scattata a seguito degli scontri tra tifosi giallorossi e partenopei dello scorso 8 gennaio, quando si erano resi protagonisti di violenze ed atti vandalici nell'area di servizio di Badialpino in provincia di Arezzo. Si tratta di 20 persone riconducibili alle tifoserie della Roma, 12 a quelle del Napoli ed un aderente agli ambienti ultra aretini, tutti individuati dagli agenti grazie all'analisi dei film delle telecamere dell'area di servizio e di alcuni testimoni che hanno filmato con il proprio cellulare. Con il decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Arezzo, adesso gli investigatori sono alla ricerca di ulteriori elementi di prova per definire le condotte di responsabilità. Lo scontro tra l'Ultra giallorossi e Partenopei era avvenuto mentre entrambe le tifoserie erano in viaggio in quel tratto autostradale. Erano dirette rispettivamente a Milano dove era in programma il match Milan-Roma e a Genova per la partita Sampdoria-Napoli. Per in diversi minuti le due fazioni si erano fronteggiate non solo nell'area di servizio ma anche nel tratto autostradale adiacente, interrompendo di fatto il traffico e causando una coda di veicoli fermi lunga circa 9 chilometri. Gli scontri avevano visto anche il lancio di oggetti, l'accensione di torce e l'esplosione di petardi, causando così un pericolo per i mezzi in transito. Folla commossa oggi ai funerali di Piero Franchini, ottico fotografo e socio della nostra emittente, scomparso domenica scorsa a causa di un improvviso malore. Oggi, nel giorno dell'ultimo saluto, la famiglia ha voluto ringraziare tutti per i tanti messaggi di cordoglio ricevuti. Tutta la famiglia di Piero Franchini e del gruppo Ottica Franchini ringrazia sentitamente tutti coloro che dopo la sua scomparsa hanno avuto un pensiero, una parola, un messaggio per ricordarlo. Siamo grati a tutte le persone che hanno voluto con la loro presenza o anche solo con un messaggio o un commento alla notizia essere vicini alla nostra famiglia in questo momento di dolore, scrive ancora la famiglia. Ringraziamo anche le istituzioni che hanno voluto ricordare con affetto e stima la sua figura. E torniamo in Valdichiana perché è tutto pronto per la 68 esima edizione della mostra dei bovini di razza chianina. Sabato 25 e domenica 26 marzo al Museo della Civiltà Contadina di Fratticciola si terrà la due giorni dedicata al gigante bianco. Vediamo.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 che, hanno, che mettono, mettono in cucina l'esperienza contadina delle, delle loro nonne. Insomma, ecco. E adesso andiamo in Valtiberina, una festa degli alberi molto partecipata e densa di significati, quella che si è celebrata oggi al Parco del Millenario nel cuore di San Sepolcro. L'evento organizzato dalla locale Lions Club e dall'amministrazione comunale di Palazzo delle Laudi è stato impreziosito dalla folta presenza di alunni e studenti dell'Istituto Comprensivo del Borgo e dell'Istituto Omnicomprensivo Fanfani Camaiti di Pieve Santo Stefano oltre che dai rappresentanti dei carabinieri forestali piantumati nell'area nove arbusti di lecci, piante autoctone che aumentano le caratteristiche di polmone verde cittadino del parco. Ed è stato un successo l'iniziativa organizzata da FIAB Arezzo in collaborazione con il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno e Lega Ambiente, in tanti alla scoperta delle vie d'acqua cittadine. Vediamo.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 Un appuntamento politico giovedì alle 17.30 all'Hotel Etrusco. Il PD Aretino ha organizzato un incontro dal titolo La salute ad Arezzo, costruiamo il futuro della sanità aretina. Sarà presente l'assessore regionale al diritto alla salute e alla sanità Simone Bezzini e anche il segretario del Partito Democratico della Toscana Emiliano Fossi. E adesso passiamo alla pagina sportiva parata di campioni al sesto gran galà dello sport città di Castiglione Fiorentino, vediamo com'è andata in questo servizio. Da Maurizio Sarri a Giuseppe Saronni ancora Nani Roma che ha ritirato il premio intitolato a Fabrizio Meoni. È la serata dei big dello sport per il Gran Gala dello Sport a Castiglione Fiorentino. È la notte dell'omaggio ai grandi campioni ma anche delle promesse di domani che si sono contraddistinte fuori e dentro il campo per il loro fair play. L'evento promuove infatti i valori dello sport, la sua etica, il suo aspetto sociale e culturale, propositi condivisi. Dalla Fondazione Menarini che ha supportato l'iniziativa castiglionese. C'è un forte legame con il personaggio a cui è legato il premio, perché come ti ho detto, quando ero ragazzino, è stato uno dei primi allenatori che mi ha, ha fatto scattare la molla. Sta un percorso lungo, però, ti dire la verità: qualcuno mi dice, ma ti dispiace di essere arrivato a grandissimi livelli o ossittati? Fondamentalmente no, perché io nel percorso mi sono divertito. Maurizio Sarri, premiato anche Giovanni Galli, un giovane calciatore dell'Avellino Filippo Palazzino per il primo anno del premio intitolato a Paolo Rossi. Lui amava molto i giovani, amava i valori, il fair play e tutte insomma caratteristiche che poi no, sono riassunte in questa giovane promessa dell'Ascoli. Quindi... Un primo, una partenza insomma, molto positiva, sono contenta, sono contenta appunto, di, di continuare a portare avanti insomma, i messaggi di Paolo. Non solo calcio, spazio anche alle altre discipline con Andrea Zorzi, ex pallavolista Giuseppe Saronni e Nani Roma, pilota specializzato nel rally e amico di Fabrizio Meoni, il premio che ha ricevuto era intitolato proprio a lui. A Fabrizio è meraviglioso perché è una persona che sempre apportava alla vita, Sai, sai. hay gente che nella vita apportano sempre cose positive, eh? Fabrizio era, era uno, e penso che anche è anche meraviglioso che, che la gente li ricorda con questo cariño e questo amore. No? Penso che, che nella vita uno si muore quando la gente non si ricorda più di, di uno, ma quando la gente continua a ricordarsi è ancora vivo. Il team Rossi 4x4 chiude il cartarelli al primo posto nella categoria cross country 4x4. La bandiera aretina sventolato nel deserto marocchino di Merzuca al termine di una gara particolarmente impegnativa e faticosa che sviluppata su sette tappe di 2500 km lungo il deserto sahariano ha messo a dura prova la squadra capitanata dal pilota Stefano Rossi. Il bilancio complessivo è particolarmente positivo con il Team Rossi 4x4 che è riuscito nell'impresa di concludere la quarta gara su quattro disputate, tre Africa Eco Race e una Cartarelli, terminando al ventiquattresimo posto della classifica generale e al decimo posto tra le auto e al primo posto nella categoria Cross Country 4x4. E adesso passiamo al calcio. Oggi pomeriggio al centro sportivo Brunini di Galleno a Firenze. La CF Arezzo ha fatto il suo storico esordio nella quarta edizione del Viareggio Women's Cup nell'ambito del torneo di Viareggio. Esordio amaro per le ragazze di Mister Ilaria Leoni. La rappresentativa nazionale LND si è imposta per 1 a 4. La FC Arezzo scenderà in campo per la seconda gara del Girone giovedì 23 marzo contro la Fiorentina, appuntamento allo stadio Ferracci di Torre del Lago Lucca alle ore 15, ma adesso sentiamo la dichiarazione a fine partita del mister Ilaria Leoni. È stata una partita tosta, ma ce l'aspettavamo perché la rappresentativa di Lega Nazionale Dilettanti sono tutte classi 2003-2004, e alcune 2005, e quindi è tutte in Serie C. Quindi ci si aspettava una partita tirata e tosta. L'abbiamo giocata a armi pari il primo tempo, anche con diciamo, qualche occasione in più noi nel primo. Il secondo tempo siamo ripartite con, sempre con l'1-1 e abbiamo avuto un'occasione per fare il 2-1, ma poi dopo purtroppo come il calcio ci condanna col sbagliato col subito e abbiamo preso il 2 il 3 e alla fine il 4 ci abbiamo provato e speriamo nella prossima Debutto amaro anche per la Juniores maschile alla Viareggio Cup a Montagnano. Gli Amaranto perdono 2-1 contro i pari età del Grosseto. La squadra di Bernardini tornerà in campo giovedì alle 15 a Castiglion Fiorentino. Ascoltiamo il mister Massimiliano Bernardini. Ma, conta per il morale, è ovvio che dispiace iniziare così perché sinceramente una sconfitta immeritata, però bisogna accettare sempre il verdetto del campo. Noi portiamo avanti il nostro gruppo per la crescita, poi è ovvio che quando trovi giocatori di esperienza in questo modo la paghi un attimino, però niente da rimproverare ragazzi, testa alta e andiamo avanti per la nostra strada. E rendiamo merito alla società che ci ha dato questa opportunità e cerchiamo di onorare al massimo l'impegno. Ai ragazzi devo dire grazie perché hanno... sotto il profilo del gioco non c'è da rimproverare di niente. Dobbiamo curare qualche piccola ingenuità ma... Shut down. E oggi 21 marzo in occasione della giornata in ricordo delle vittime della mafia la nostra emittente ha mandato in onda la conferenza del procuratore capo Roberto Rossi all'epoca ancora in forze presso il Tribunale di Arezzo tenuta alcuni mesi fa in un istituto di scuola superiore Aretino per volontà dell'associazione Intratevere Tarno presieduta da Stefano Tenti una conferenza di educazione civica nella quale Rossi ha ripercorso la storia di Giovanni Falcone del pool antimafia. Questa sera per chi volesse sarà possibile seguirla in replica alle ore 23. E con questo è davvero tutto per il nostro telegiornale. Io Vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Arrivederci.